Non abbiamo ancora parlato di agricoltura ma lo facciamo oggi. Con tutti gli ultimi avvenimenti dalla pandemia e soprattutto il conflitto bellico tra Ucraina e Russia tutta la supply chain è entrata in crisi, si parla di tanti metalli, si parla di tanti componentistica elettronica ecco, ma non abbiamo ancora affrontato il tema dell'agricoltura, dei beni primari, pensiamo per esempio al grano, c'è l'Africa che sta soffrendo tantissimo perché abbiamo scoperto essere totalmente dipendente dal grano ucraino e anche in Italia queste cose potranno cominciare a creare nel prossimo futuro alcuni problemi. Ne parliamo oggi con Fabrizio Gagliati, componente della giunta della Camera di Commercio di Torino, che si occupa proprio del settore agricoltura e gli chiediamo a livello geopolitico che cosa sta succedendo nel settore agricolo. Beh, hai toccato giustamente due aspetti che negli ultimi due anni ahimè, hanno colpito in modo molto profondo anche, anche il settore agricolo, facevi giustamente riferimento alla, alla pandemia? che ci ha fatto riscoprire come fosse importante avere un'agricoltura territoriale, cioè un'agricoltura interna pronta a supplire quelle che sono le esigenze banali, primarie di, di, di potersi cibare da parte del cittadino e di averlo qui e l'altra parte è la guerra che è successa adesso e che sta scoprendo come sia ormai stato messo alle strette un modello economico di sviluppo che come sistema paese abbiamo sempre cercato di contrastare, cioè un modello più che altro speculativo basato sul far viaggiare i carichi e che oggi come oggi una crisi così importante come la guerra che sta succedendo e che sta colpendo uno dei maggiori produttori al mondo di questo grano di frumento, ma anche di altri, di altri cereali e di altri prodotti primari, metta poi in crisi tutte le filiere. Quindi stiamo cercando assolutamente non soltanto di evidenziare questa problematica ma di dimostrare come il modello di sviluppo italiano, anche agricolo, sia un modello vincente e se oggi dobbiamo ripensare a tutto, cioè al modo in cui ci sviluppiamo nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle persone, dobbiamo anche pensare a un modo diverso di sviluppare l'agricoltura nei singoli paesi. Quali potrebbero essere alcuni degli interventi più urgenti da fare in questo settore? Beh, indubbiamente un aspetto che riguarda la valorizzazione dei prodotti non legati al mero prezzo del prodotto ma anche alle modalità che si utilizzano per produrre il prodotto stesso cioè dentro il prezzo di un, di un prodotto deve esserci un valore riconosciuto che l'agricoltura può restituire in termini di ambiente, in termini di occupazione in termini anche di lotta ai cambiamenti climatici Hai parlato di occupazione, l'agricoltura può essere una professione per i nostri giovani? Lo è c'è stato negli ultimi anni, direi negli ultimi cinque anni, c'è stato un profondo ritorno all'agricoltura e questo lo dicono i numeri, lo dicono i numeri dei PSR, degli insediamenti in tutta la nazione, non soltanto in Piemonte ma in tutti i paesi, paesi d'Italia. Ed è un po' la motivazione forse che ha portato le generazioni precedenti ad abbandonare in parte il mondo dell'agricoltura. C'è cioè una prospettiva di sviluppo, una prospettiva di futuro che possa garantire ai giovani eh, di poter avere il futuro nelle proprie mani. Quello che dobbiamo fare però è mettere nelle condizioni di poter realizzare questi sogni e questi progetti perché c'è bisogno di un modo diverso di aiutare i ragazzi a insediarsi in agricoltura. Ecco, dobbiamo proprio creargli le modalità affinché possano riuscire in questo intento. Non solo manufacturing, non solo finanza, ma un ritorno anche all'agricoltura. Una prospettiva molto interessante, noi che parliamo di economia, ecco una cosa che finora non avevamo sottolineato, invece l'abbiamo fatto con Fabrizio Gagliati, componente giunta della Camera di Commercio di Torino nel settore agricoltura.